Allora noi siamo ben consapevoli, avendo poi dialogato anche col municipio, di tutto quello che è stato fatto, eh, è vero, eh, i lavori sono stati completati, qual è la problematica? La problematica comune a molti mercati è che di solito le persone che devono spostarsi da una sede impropria a una sede propria fanno tutta una serie di difficoltà perché oggi la loro clientela sta... Sede. Quindi eh, sicuramente essendo stati completati i lavori eh, potrebbero entrare nei box del nuovo mercato che è stato realizzato ma probabilmente non lo vogliono fare adducendo una serie di ragioni tra le quali ad esempio che la pavimentazione non, so, non è adeguata. Insomma, è stato stimato che eh, questi lavori siano di entità irrisoria e eh, a fronte, in analogia con altri mercati, eh, è stato fatto presente agli operatori che non si può eh, reiterare, avendo Roma Capitale speso molti soldi per poter realizzare questi mercati, il loro ingresso all'interno del mercato. Quindi, e io so notizia della scorsa settimana perché questa è una mozione calendarizzata già da, da un po' di tempo insomma che dovevano essere incontrati per la seconda volta gli operatori proponendogli un'assegnazione all'interno del mercato e eh, mi dispiace dirlo nel, non sarebbe stata accettata poi un diniego ma sarebbe stata poi formalizzata da parte del municipio un'assegnazione eh, d'ufficio proprio per evitare i ritardi che si sono accumulati in questo senso. Quindi eh, si sta procedendo al municipio per l'assegnazione dei banchi e quindi eh, la, la problematica è, si sta già seguendo, la mozione per noi non ha luogo a procedere e quindi voteremo contrario qualora la, la consigliera Celli non decidesse di ridiarla. Grazie.